Quando era adolescente, Teresa passava notti intere ad osservare il soffitto, pensando a chi dover essere l'indomani, a come fare, quale frasare ad operare, da quale repertorio attingere, a quali parole dare pintonazioni e quali dimenticare, di quali asserzioni flettere la sintassi di involuzioni retoriche, prive di evoluzioni. Pirandello era lì, nei libri di letteratura, talvolta asfissiato dalle retoriche dell'essere, così sovente travolto da se stesso. E così, con il libro aperto, su uno stralcio di uno, nessuno e centomila, Teresa sorrideva. Sorrideva e lo commiserava. Una volta, mentre ascoltava il professore che perorava la causa di Vitangelo Moscarda, si accorse di aver scritto meccanicamente, come da scrittura automatica, sul bordo dell'antologia. Che ne sai tu, vecchio scemo?